Ti è mai capitato di essere stato sostituito all'ultimo momento, all'improvviso, oppure di aver subito minacce di licenziamento da parte del tuo band leader nel caso tu non avessi eh, soddisfatto le sue richieste? Oppure di essere stato chiamato all'ultimo momento per sostituire qualche tuo collega? Ciao, sono Ruggero Pazzaglia, il fondatore di The Drum Booster, strumenti per il batterista intelligente. Vedi, essendo anche io un batterista come te, mi è capitato rarissime volte di aver vissuto le prime due situazioni, invece molto spesso la terza. Beh, diciamo che nell'economia di uno show ci sono alcuni elementi che hanno meno valore di altri. Vorresti sapere quali sono? Sono quelli più facilmente sostituibili. Ti faccio un paio di esempi che ho vissuto sulla mia pelle. Mi trovavo a Canale 5, credo nel 2004, per registrare una grande trasmissione televisiva con eh, un protagonista molto importante e era stata ingaggiata un'intera orchestra di 26 elementi fra cui io alla batteria ovviamente. Quello che mi chiedevo spesso e cominciai anche a chiedere in giro per curiosità era come mai alcuni elementi dell'orchestra non partecipassero a tutte le prove ma solo alle prove generali come per esempio alcune sezioni degli archi o dei fiati o dei cori. Beh, La risposta che mi fu data fu piuttosto raggelante. Mi fu detto che questi elementi dell'orchestra partecipavano solo alle prove generali perché non avevano responsabilità e per questo motivo vengono chiamati solo a fare le prove generali perché almeno li possono pagare di meno. Infatti la loro paga giornaliera era molto più bassa della mia, per esempio. Ora ti confesso un segreto strepitoso. In realtà quell'orchestra era stabile a canale 5 e quindi la ritmica... La sezione ritmica non era formata dai cinque membri della band che accompagnava il protagonista dello show durante i tour teatrali e estivi. E per questo motivo non eravamo ben visti. Ma invece noi, essendo consci e consapevoli della nostra importanza del, eh, riguardo al fatto che noi avevamo un particolare affiatamento con questo personaggio, chiedemmo una paga più alta. E sai quale fu il risultato? Ci fu accordata. E sai perché ci fu accordata? Perché il protagonista spiegò alla produzione che noi eravamo insostituibili per lui, per cui dovevano accontentare le nostre richieste. Vedi, nel mondo dei musicisti c'è una strana credenza o convinzione che gira, che fare il turnista sia una gran figata. In effetti non è male come lavoro, perché in realtà sei un freelance, quindi sei libero di suonare con chiunque vuoi tu, non sei un membro stabile di una band. Di contro però c'è anche il fatto che tu sei facilmente sostituibile. E sai da chi? Da un altro turnista come te. E allora come facciamo ad emergere da tutta questa quantità di turnisti molto simili a noi e fare la differenza? Se riesci a fare la differenza di conseguenza puoi anche aumentare il tuo valore economico per esempio. Vedi c'è un vecchio detto che dice o ti distingui o ti estingui quindi il segreto sta nell'abbassare il più possibile il tuo indice di sostituibilità e di conseguenza alzare il tuo valore anche economico sì mi direi tu bella cosa ma come si fa cosa potrei fare vedi la prima cosa che potresti fare è andare ad analizzare e capire come fanno quelli che ce l'hanno fatta ad abbassare questo indice di sostituibilità Capito come fanno loro, devi modellare il loro sistema su di te. Ti faccio qualche esempio perfettamente calato nella nostra realtà italiana. Prendiamo alcuni elementi chiavi dell'orchestra di Sanremo, come ad esempio il batterista Maurizio De Lazzaretti, uno dei chitarristi eh, Luca Colombo, il bassista Lorenzo Poli e ci sarà sicuramente qualche altro elemento che sono circa 20 anni che suonano fissi in quell'orchestra. Mentre, probabilmente, sarà cambiato chissà quante volte il tastierista, i coristi, i secondi violini, le viole, trombe, tromboni, percussioni. Ecco, se succede questo, un motivo ci sarà pure. Non credi? Ti prego non scadere nel pensiero tipico italiano che ti suggerisce che queste persone siano dei leccaculi, passami il termine, o dei raccomandati. Vedi, nel nostro settore ti può raccomandare anche il Presidente della Repubblica, ma i posti di responsabilità se sei un ciuccio non te li daranno mai. E allora andiamo a vedere quali potrebbero essere i tre fattori critici di successo di questi tre musicisti che ti ho appena nominato. 1. sicuramente leggono la musica meglio di chiunque altro. 2. conoscono benissimo tanti stili musicali e hanno i suoni e le capacità per suonarli al meglio. 3. sono dei professionisti affidabili. So per esempio che Maurizio De Lazzaretti, qualche saremo fa, suonò con oltre 39 di febbre, ma nessuno se ne accorse. Oppure capitò che il computer si spense durante l'esecuzione di un brano e lui riuscì a portare il brano fino alla fine senza l'ausilio del click o diavolerie tecnologiche come queste. Capisci cosa intendo? Non ci sono scorciatoie all'italiana in questo campo. O sai stare a quei livelli o stai a casa. Nel caso di questi tre personaggi che ti ho appena nominato e il loro ruolo, e il loro ruolo, può starci benissimo che abbiano dei compensi molto più alti di tutti gli altri musicisti dell'orchestra. Ora voglio farti un esempio un po' più terra a terra. Prendiamo il caso di una cover band o tribute band che suona principalmente nei locali. Ora voglio farti questa domanda. Secondo te, che valore ha agli occhi del gestore del locale e del pubblico in sala il fatto che gli elementi di questa band siano tutti laureati al Berklee College of Music di Boston oppure che siano degli ottimi dilettanti che suonano ad orecchio, per esempio? Beh, te lo dico io, nulla, perché non è il valore dei titoli di studio dei singoli musicisti a riempire il locale e a far appassionare il pubblico e il gestore a quella band. Infatti, se quella band non propone uno spettacolo unico, e anche con un buon seguito di fan che potrebbero riempire anche solo per metà il locale quella è un'altra band uguale a tante altre che ci sono in giro e per questo facilmente sostituibile soprattutto per una questione di prezzo come vedi non è in discussione il valore dei singoli musicisti ma è il valore dello spettacolo e del risultato che quella determinata band è capace di portare è un po come il, il ruolo del cassiere del supermercato se la persona è laureata o meno non ha importanza, perché per passare i prodotti sotto un lettore di codice a barre o aprire la cassa per dare il resto, non ci vuole per forza un titolo di studio così elevato. O una particolare preparazione. Quel mestiere lo impari sul campo, ci vorrà qualche giorno, ma poi, una volta preso il ritmo, è fatta. Ma proprio per questo è facilmente sostituibile. Vedi, più lavoro è facile da imparare e meno vale. Lo stesso discorso vale per un musicista di una band. Se è un semplice esecutore e quindi non ci mette niente di più è facilmente sostituibile da un altro esecutore. Sarai d'accordo con me che per suonare in una cover band o una tribute band non c'è per forza bisogno di un titolo di studio. Per cui chi esegue e basta è, torno a dire, facilmente sostituibile. Quando io ho cominciato a fare questo mestiere eseguivo e non facevo niente di più. Lo facevo bene ma non facevo niente di più interessante che eseguire la mia parte. Avevo la mentalità del cassiere del supermercato, capisci? Solo che io mi sentivo superiore agli altri solo perché avevo dei titoli di studio. Quindi quando esegui e basta, questi titoli di studio non fanno nessuna differenza fra te e un altro esecutore che magari non legge nemmeno la musica, ma ha una memoria pazzesca. Ti assicuro che io ho suonato con tantissimi musicisti così. Zero titoli di studio, ma orecchio e memoria. Pazzesca. Condividevamo lo stesso palco e nessuno si accorgeva della differenza fra uno con i titoli di studio e uno senza. Infatti, nelle cover e tribute band trovi un mix di musicisti, a volte con titoli di studio e senza, ma il pubblico e il gestore del locale non se ne accorge perché, torno a dire, non fa differenza. Pensa che alle audizioni nessuno ti chiede che titoli di studio hai, ti chiedono di suonare e basta. Quindi, se il tuo ruolo nella tua band è quella di solo esecutore, e in più sei anche batterista, allora sei facilmente sostituibile. Per cui appena tu vuoi qualcosa di più, oppure non fai quello che ti viene richiesto, o peggio ancora, crei qualche grana all'interno del gruppo, vieni sostituito con la stessa velocità con cui tu sostituisci la pelle del rullante. E allora trovati qualcosa che aumenti il tuo valore e quindi che abbassi il tuo indice di sostituibilità. Ti do qualche suggerimento. Io per esempio mi ero specializzato sull'uso del computer. Ero in grado di usare la macchina e i software per mandare le sequenze durante i live oppure per editare e pubblicare i video che eh, registravamo durante i live e quindi sostituire me era diventato difficilissimo. Pensa un po', trovare un altro batterista capace come me, ma capace anche di usare tutta la tecnologia che ti ho appena elencato. Vedi, suonare bene e avere un alto livello di preparazione non è più un elemento differenziante per essere classificato come un musicista di alto valore, soprattutto se suoni in contesti dove il livello non è poi così alto. Per esempio, se ti trovi a suonare in un contesto, torno a fare l'esempio di cover band o tribute band, dove il livello richiesto, per ottenere un ottimo risultato è 100, ma tu sai che vali 1000 perché ti sei preparato per 1000, non farà nessuna differenza fra te che suoni 100, anche se vali 1000, e uno che vale 110, ma suona 100 come te. Quei 900 punti di differenza non puoi dimostrare che ce l'hai. Spero di essermi spiegato bene perché nel mondo del lavoro musicale funziona proprio così. Quindi se vuoi farti valere per il 1000 che tu sai fare... È meglio che ti vai a cercare una situazione che valga mille, dove tu puoi esporre tutta la tua mercanzia proprio sul tavolo. Altrimenti vivrai da frustrato e ti garantisco che questo ambiente ne è pieno. Adesso ti do un altro consiglio. Analizza bene tutto ciò che sai fare e fai un elenco su carta di queste tue capacità. Determina in base a ciò che ti ho detto il tuo valore e se credi che questo non sia sufficiente ad abbassare il tuo indice di sostituibilità, allora studia. Trova qualcosa da imparare per far sì che questo indice si abbassi. Ah, di certo non è aumentare il tuo tasso tecnico che ti porterà ad abbassare l'indice di sostituibilità. Magari potresti imparare a comporre, a arrangiare, ad usare le macchine digitali, come ti ho spiegato prima. Impara ad usare il social media marketing, che è una cosa che i musicisti odiano profondamente, ma è indispensabile per lavorare bene. Ma soprattutto ti consiglio di sviluppare questa capacità. Impara a concentrarti per il 90% sulla soluzione dei problemi e per il 10% sul problema. Impara quindi a fornire soluzioni ai problemi che possono nascere in una situazione live o in studio. Questo è proprio un valore che farà abbassare drasticamente quel maledetto indice di sostituibilità. In pratica tutto dipende da quanto tu sei in grado di assorbire energia negativa e redistribuire quella positiva. E quindi fai molta attenzione a quello che sto per dirti. Il tuo indice di sostituibilità schizzerà le stelle se tu sei una persona che distribuisce solo energia negativa. In conclusione, questo ci fa capire che per aumentare il tuo valore devi star bene con le persone che ti circondano e far star bene le persone con cui lavori. Questo perché di musicisti preparati e titolati ce ne sono una marea in giro. Per questo ti suggerisco di darti da fare per migliorarti al di fuori del tuo strumento, perché quelli bravi ma antipatici hanno smesso di lavorare tanti anni fa. Ciao da Ruggero e ci vediamo nel prossimo video.